Saluton cae buon venon alienov episodio. Odia Dio, mi volas montri parton de mia laboro por Esperanto in la universitato, ma l'antau la curtenoi. Do mi permessos al vi ausculti, la laut legadon de la espero, che estas la legajo de la chapitro numero quin, il mia lerno libro de Esperanto Amicaro Cai chi al commento mi con partigos con vi la nidiru diru medito gesto in cui mi proponas alla studentoi sub la forma de son dossieroi do restu con ni con medito con ni Dankon. Saluton cai bon venon aglianova zamenhofa medito. O diao escepte, mi laut legos completan poemon la espero, cae compartigos con vi, la commenton chiun mi publikigis en mia lerno libro amico. En la mondon venis nova cento, tra la mondo iras forta voco, per flugiloi de facile vento, nun de loco flugu all'oco. Ne aglavo sangon soifanta. Gì la homan tiras familion. Alla mond eterne militanta. Gi promessas sanctan harmonion. Sub la sancta signo del espero. Colectija spaza i batalantoi. caerapide rapide crescas la afero. Per laboro della esperantoi. Forte staras muro de miliaroi. Inter la popoloi dividitai. Sed Dis saltos la obstina e baroi, per la sancta amo dis patitae. Sur neutrale lingua a fundamento, comprenante uno la alian, la popolo i faros, en consento, uno grandan rondon familian. Mia diligenta collegaro elaboro pazza nel lazzios, gis la bella songio del omaro, por eterna ben effectivigios. Quin.3 legaggio kai auscultagio. La Zamenhofa poemo La Espero, aperis unua foie e l'erno libro por Russoi, mille occent naudec. Gi igis, l'himno de la Esperantistoi, chiun ogni cantas d'un solenai malfermoi, kai fermoi, de universale congressoi. Sur la nota e de Felicien de Menil. Esperantisto è il Cemaro, che Barono. Do Nobelo, Franza Origine e Flandrio. Ausculto musicon che è Canton, esempio per YouTube. Con la help of Via Curs Vidanto. Unue. Traduco prose e citi un poema nel via clasa in linguo. 2. Lerno la idioma in esprimo in chiui en iris la esperantan cultuuron. Nova sento, facile vento, neutrala lingua fondamento, rondo famiglia. 3. du archaica in vortigoi, esperantoi kai miliaroi. Duncan provia attento, gis morgao kai kielchian antauen sen fine.